Credo che quando vedi un problema come quello dell'immigrazione devi avere l'intelligenza di ragionare da qui ai prossimi dieci anni, e intervenire in Africa, investire con la cooperazione ai aiuti e allo sviluppo, <ride> come Jean-Claude che metterà un sacco di soldi, come stai? un miliardo e sette mette, per cui eh, l'operazione non la puoi fare semplicemente.